E conoscerci, il eh, mio è un saluto di presentazione eh, alla stampa che in teoria dovrebbe durare pochi secondi perché nell'epoca di Ica ormai credo che le presentazioni hanno un senso relativo in quanto eh, sappiamo un po' tutto eh, di ogni persona o quasi quantomeno qualcuno di quelli che fanno una professione come la mia. Io mi chiamo Maurizio Ficarra e sono originario della Sicilia. Sono dirigente superiore già da qualche anno, ho avuto alcune esperienze. Prima di eh, Salerno ho fatto il questore a Sassari, ad Avellino, ma ho fatto servizio anche in altre città d'Italia, Messina, Vigento, Roma, sono stato in Calabria. Tanto il mio primo pensiero va al capo della polizia che devo ringraziare per avermi destinato in questa sede che era una sede molto ambita da molti di noi, da molti questori. io sono stato scelto dal capo della polizia, sono fortunato e intanto lo ringrazio. Eh, poi a parte questo mi sento comunque un funzionario po di polizia fortunato perché come ho detto più volte anche ai miei collaboratori, lui ho collaborato, iniziato questa carriera da agente e eh, ho avuto la e la fortuna di attraversare un po tutti i gradi della polizia, agente, ispettore, commissario e adesso questore. Eh, L'altra la mia fortuna è stata quella di, eh, di girare molti territori italiani e anche quella di avere fatto tante esperienze in tanti tipi di lavoro, per cui la mia amministrazione mi ha messo in condizioni di far servizio alla mobile, alla Tigos, seconda menzione, amministrativa, ferroviaria, frontiera, ecco, vuol dire che la mia età mi consente di aver potuto accumulare tutte queste esperienze. Ripeto ancora una volta, Salerno è una sede molto gradita, perché è una delle città più bellissime, è una città che è conosciuta davvero, oltre i confini, naturalmente sia della provincia, della regione e ritengo anche della nazione ed è questo il motivo per cui è ambita da molti di noi. So benissimo, non conosco tantissimo, la conosco ovviamente finora come turista, adesso la comincerò a conoscere come custone, so bene, già immagino di ovviamente condividere con la maggior parte delle realtà del sud molte criticità, molte problematicità che sono tutte tipiche della... Della, del centro-sud soprattutto poi un po' eh, la mia permanenza anche ad Babilino mi ha consentito di frequentare la Campania un po' per l'unione, un po' per altro per cui quantomeno l'idea eh, me la sono fatta eh, naturalmente il rapporto con la stampa sarà privilegiato, lo dico ma non come frase di circostanza credo che diciamo tutti noi questori diciamo probabilmente la stessa cosa ma siete la cinghia di trasmissione tra la questura e, e la gente naturalmente voi siete coloro tra grazie a voi la gente sa quello che facciamo poi noi abbiamo tra l'altro il sito di altre occasioni in cui noi stessi cercheremo di tenere le nostre comunicazioni noi cercheremo di tenere sempre aggiornato il nostro sito su qualsiasi, qualsiasi cosa facciamo quindi siete alla cinque di trasmissioni intanto perché la gente sappia tutto quello che facciamo noi eh, ma soprattutto perché poi noi sappiamo tutto quello che la gente desidera perché ovviamente spesso la stampa eh, rappresenta i problemi della gente comunica in tutti i modi possibili, a volte ricerca per voi, sono notizie, fate benissimo e quindi il ruolo vostro è diciamo, fondamentale. Lì dove non arriviamo noi con le nostre conoscenze, un tempo ce lo consentiva anche la quantità di persone che avevamo, riuscivamo ad avere gli occhi e le orecchie su tutto. Questi sono tempi in cui dobbiamo razionalizzare il nostro impegno e quindi il vostro è un contributo notevole e determinante, noi stessi. Siamo un eh, poco stretti, ma lo facciamo con piacere a tenerci informati anche attraverso gli organi di informazioni per sapere quello che riusciamo a sapere già con le nostre eh, fonti primarie. Quindi avremo sicuramente tante occasioni per conoscerci, per incontrarci, eh, per, eh, per poter sapere gli uni degli altri chi siamo. Adesso io non, non li conosco e mano a mano spero che saprò di ognuno di voi per quale giornale, per quale tv, per quale radio lavora e poi in qualche incontro che potremo fare in maniera ravvicinata naturalmente avremo modo di, anche voi di conoscere come sono fatto io però il motivo per cui vi ho detto che questo incontro dovrebbe durare poco è quello che dicevo prima un po' perché mi conoscete attraverso magari qualche informazione che vi è arrivata e un po' perché sono tra quelli che preferisce che ci vediamo quando avrò qualcosa da raccontarvi adesso è inutile che vi dico vorranno fare questo vorremmo fare quello perché delle buone intenzioni come tutti sappiamo e sono lastricate alle strade del paradiso, poi la realtà è quello che uno riesce a fare, quindi io sarò più contento quando noi ci incontreremo perché vi dovrò comunicare quello che siamo riusciti a fare. E, naturalmente non sempre ci, ci incontreremo per tutto, ma per le cose più rilevanti sicuramente sì. Ecco, questo è quello che vi volevo dire, poi non so se qualcuno di voi intanto vuole chiedervi qualcosa, io sono disponibile a potervi rispondere. Questo noi volevamo fare in un'intervista, anche breve, però per cui questo per un questore che dirige un'attività così complessa lo mette in condizioni di poter avere quantomeno una conoscenza di tutte le problematiche attinenti ai vari settori della mondo. Sarà in una città che un po' meno la provincia, però qui anche disegnano problemi di sicurezza, c'è cioè una richiesta di maggiore sicurezza anche da parte del sindaco, è stata espressa più volte. Lei sa che questo è il di problema che è pronta. Certo, lo so perché, vi ripeto, lo condividete con città, lo condividiamo perché adesso mi sento anch'io salernitano da oggi, lo condividiamo con tante altre realtà. Naturalmente, mentre mente uno, una scelta di fondo che faccio nel mio lavoro è quella di non, non scegliere, dato le esigenze di razionalizzazione delle risorse, cosa fare e cosa non fare. Io preferisco sempre fare tutto cercando di farlo nel tempo. Magari ci sono cose che potremmo fare subito e cose che potremmo fare spesso cosa che faremo tra qualche tempo e più perché questa è una priorità che daremo al nostro lavoro, però su questo vi posso assicurare che nulla sarà lasciato per strada, sì, nel senso che facendo una scaletta di priorità cercheremo da quelle cose che pretendono e desiderano subito un impegno urgente e quelle che invece si possono fare con più calma. Tra le emergenze però c'è anche quella della criminalità organizzata che in due aree sono forti, nella economia non pernese e nella cioè piana del sigle. C'è una criminalità che cambia anche, che discira, che interviene anche nell'economia, questo è un punto lavorare decisamente. Certo, su questo ovviamente vi posso dire ben facilmente che io non ho ancora conoscenza completa, me la forniranno questa conoscenza i miei collaboratori e poi ci impegneremo al massimo. Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, voi sapete che la polizia giudiziaria funzionalmente dipende dall'autorità giudiziaria, ma il compito del questore è quello di porre la propria struttura nelle migliori condizioni possibili, quindi poi sarà stretto il rapporto con l'autorità giudiziaria che mi darà anche i suggerimenti o le richieste su come potenziare o impiegare la struttura in un modo o in un altro. Fermo restando che il merito del lavoro dipende dall'autorità giudiziaria. Su questore, per me quest è un ritorno diciamo in campagna dopo l'esperienza da questura di Avelino, un territorio forse dove più che altrove non solo qui chiaramente, sembresse sì. esigenze e necessità di un controllo forte parte dell quello Stato. Beh certamente, in questa regione si sente tantissimo. Salerno come anche Avellino sono due città che rispetto ad altre magari possono stare, non dico tranquille perché nessuna realtà può stare tranquilla, specie anche in Campania, ma moderatamente tranquilla. Io credo che Salerno faremo il possibile perché nella classifica della qualità della vita e soprattutto dal punto di vista dell'ordine pubblico Salerno possa scalare delle posizioni e arrivare più in alto possibile.